Ciao Bobby. Ciao. <ride> Ciao Zidmar. Ciao Bobby. <ride> Eccoci. Allora, eh, grazie a tutti a tutti. Eh, al primo appuntamento in pubblico, anche se in forma virtuale, eh, dell'Osservatorio sull'Unione Europea che abbiamo costituito con Transpon, con tanti altri eh, illustri personaggi che ne sanno molto di più dell'Europa e con noi condividono eh, l'idea che eh, serve, sia necessario e opportuno eh, guardare a quello spazio per capire anche le dinamiche che succedono nel nostro paese e per capire un po' qual è lo scenario l'evoluzione che che ha eh, l'economia globale e la società eh, italiana ed europea e per questo eh, oggi abbiamo eh, organizzato questo primo incontro a questo seguiranno anche altri eh, con più magari frequenza e con una maggiore puntualità e per oggi abbiamo con noi franco russo che come abbiamo eh, organizzato questo prima, eh, primo incontro a cui do direttamente la parola prego franco grazie mille e... Dato che siamo, diciamo, presenti in, nella riunione in 10-11 persone, poi spero che invece su Facebook siamo, siamo un po' di più, ma nonostante questo io ho proposto a Roberto Morea, ma forse se ne è dimenticato, comunque di dedicare anche un nostro pensiero ai due lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore morto, uno a Prato e l'altro a Bustarsizio, perché continuano queste tragedie sul sul lavoro e nessuno di noi credo sia insensibile a questi avvenimenti drammatici. Ecco, quindi è un pensiero che penso che tutti quanti noi condividiamo e non per, diciamo così, per retorica. Mi pare giusto averlo ricordato, abbiamo deciso appunto con Roberto di, di farlo. E io mi sono assegnato non più di 15 minuti quindi avendo l'orologio davanti spero di non superarli, però vi chiederei, essendo il primo incontro dell'osservatorio di diciamo così di, di darmi alcuni minuti in più per spiegare come noi vorremmo muoverci almeno su questi incontri pubblici. L'osservatorio, come dice la parola, appunto è semplicemente uno scambio di informazioni, di idee, di commenti, molto libero ovviamente fra i critici dell'Unione Europea, cioè che non, sono, non si accontentano del, dell'esistente. E anche questi incontri, secondo me, non sono tanto per comunicarci, passarci delle idee belle e consolidate, ma sono un elemento di, di ricerca. Quindi con tutto il rispetto che ho per i seminari universitari, ovviamente non è come qui delle specificazioni delle lezioni, per cui l'assistente aiuta a comprendere quel che il professore dice, ma al contrario invece mettiamo in discussione le idee che noi abbiamo intorno all'Unione Europea. Questo diciamo, è il punto più generale che, mh, di tenere sempre presente, quindi lo spazio è aperto davvero e mh, non abbiamo delle verità in tasca, ma semplicemente però siamo critici, e su questa base della critica vogliamo appunto vedere di, di approfondire, modificare o influenzare le idee, idee altrui. La seconda premessa invece è, è, è mia personale, nel senso che ehm, siccome dalla mia introduzione verterà molto su una serie di proposizioni ehm, avanzate da, da esponenti dei gruppi dirigenti dell'Unione dell Europea, Vorrei semplicemente spiegare perché io ritengo che le, diciamo così, le affermazioni dei, degli esponenti delle classi dirigenti, in questo caso della classe dirigente dell'Unione Europea, contano e io penso che sarebbe bene per tutti coloro che affrontano l'esame, l'analisi critica, la descrizione o la valutazione dei fatti sociali di far proprio la, la teoria degli speech acts, cioè degli atti linguistici, perché secondo me eh, questo aiuta molto a comprendere, eh, non dico a facilitare, ma sicuramente a comprendere ehm, gli avvenimenti, gli eventi, lo svolgersi dei fatti eh, storico-sociali, storico, economico-sociali e istituzionali. E vorrei fare solo quattro richiami e poi passo invece alla sostanza di, di quel che volevo dire. Uno, per me, quando parlo di teoria degli speech acts, degli atti linguistici, mi riferisco... Alla distinzione fra brute facts e institutional facts, fra fratti brutali, come diceva l'Ascombe, e fatti istituzionali. Quindi i fatti istituzionali si distinguono da, da, diciamo così, da quelli analizzati dalle scienze, dalle scienze eh, forti, come si suol dire. Il secondo punto di riferimento è la scuola storica di Cambridge, di Skinner, eh, che, per cui i discorsi sono delle cose nel senso che orientano, determinano, formano il senso, il senso comune. Quindi un discorso non è solo, diciamo così, flatus vocis, ma è ehm, in, in atto che condiziona la, il comportamento degli altri. E la terza affermazione, molto brutale, come vedete, è proprio quella di, di, di, di Austin, il linguista, il cui titolo del libro, come vi ricorderete, dice... Eh, come far cose con le parole e l'ultimo punto invece conclusivo e dico che mh, secondo me bisogna intendere nell'esaminare gli avvenimenti sociali storici, istituzionali eh, bisogna intendere come pratiche sociali quindi mh, come pratiche che non, non possono essere diciamo così viste come, con una loro oggettività esterna ai soggetti agenti Detto questo, sia pur con molta diciamo, roggezza, ma spero di aver dato almeno l'idea di quali sono i miei punti di riferimento nel, nel preparare questa introduzione, ehm, passo appunto ad alcune proposizioni. Cioè, la prima è, è un'affermazione di Draghi im, che, che è contenuta nella premessa del, del Piano Nazionale di Resil Resil Resil Resilienza e Ripresa, PNRR. Nella mia edizione, cioè la prima, a pagina 14, dice Draghi, eh, c'è con il Next Generation EU, c'è un cambiamento epocale per l'Unione Europea, eh, non solo per la quantità del denaro, cioè 750 miliardi di cui 390 in, in sovvenzione, ma perché, questa è un'altra citazione, un'altra affermazione di Draghi, questa volta il 27 di aprile del 2011 in replica al Senato, il PNRR dice Draghi è una nuova stagione di politica fiscale, di politica del bilancio a livello europeo verso una politica fiscale comune a patto che si realizzino i PNRR. Eh, la terza proposizione che vorrei commentare è fatta invece dal Presidente dell'Eurogruppo, dell eh, Pascal Don Ho, che dice l'accordo sul rrf cioè sul Re recovery Resilience fund è un, un, un attraversamento simbolico del rubicone per l'unione europea e perché è un attraversamento simbolico perché appunto per la prima volta sia cioè pure parzialmente e finalizzato a, al, Re al recovery fund c'è cioè la mutualizzazione del, del, del debito e la quarta affermazione. Dice Draghi, sempre al Senato, il 27 aprile, il PNRR è una nuova stagione di politica fiscale, di politica di bilancio a livello europeo, questa volta, verso una politica fiscale comune. L'ultima affermazione che vorrei commentare è questa, e, è sempre di Don Ho, il 21 di aprile, dice, prima di quest'anno sarebbe stato impensabile... Eh, mh, mh, mh, avere un, un riferimento a un'integrazione, una speranza, insomma, a un'integrazione più profonda come risultato di questa, di questa crisi. Eh, questa affermazione ha spinto me, e condivisa poi dai due Roberto, a mettere nella, nel, nella macchetta un riferimento al, a, Mon, a Monet perché appunto diciamo, l'Unione Europea, allora chiamava l'Europa, eh, sarebbe stato il frutto delle, delle sue crisi. Come vedete questa affermazione che secondo me ha guidato l'intera costruzione europea dal 1950 in poi eh, si ritrova pari pari dentro l'affermazione eh, del, del presidente dell'Eurogruppo. Euro, dell Ora, perché queste affermazioni, queste cinque affermazioni, secondo me sono particolarmente importanti? Intanto, per come dicevo prima, per il semplice motivo che, come dire, formano, indicano, diciamo così, le intenzioni che hanno le classi dirigenti dell'Unione Europea, determinano o, o, o, o provano a determinare il senso comune, cioè il senso con cui deve essere interpretato i loro, i loro atti, e perché, secondo me, le... le Diciamo, il, i provvedimenti che sono stati presi dal, dal, dal 2020 ad oggi eh, dimostrano che noi stiamo vivendo dimostrano che noi stiamo vivendo, l'ha detto Papi in un suo recente scritto un hamiltonian moment, un momento hamiltoniano che cosa intendo io per momento hamiltoniano? In, anzi io, diciamo storicamente che cosa si intende per momento hamiltoniano? è il momento in cui la, la, la, a livello federale gli Stati Uniti hanno assunto i debiti dei, dei, dei vari stati che avevano eh, contratto e mh, eh, hanno assunto quindi la responsabilità del, del pagamento degli interessi e del rimborso del, del capitale a livello, a livello federale. Quindi è stato un momento di centralizzazione del, del, del, dei, poteri, dei poteri statali e eh, diciamo così l'avvio appunto del debito, del debito pubblico comune ora a me pare che le decisioni prese dal, dall'Unione Europea e qui veniamo a fatti invece cioè per un verso con il recovery fund e per l'altro invece con il, il, il cosiddetto SURE cioè a dire la, la, i, i sostegni finanziari dati agli stati per venire incontro al al, per attenuare dice, appunto i rischi di soccupazione de, dell'emergenza e della povertà, testimoniano appunto che nel, non completamente, ma secondo me si è avviato, e io lo condivido questo, questa valutazione, si è avviato appunto questo momento miltoniano, cioè a dire il fatto che l'Unione Europea fa un salto di qualità eh, con, ehm, ehm, nella gestione delle politiche di bilancio Consentendo, e qui sono le altre prese diciamo così, decisioni prese dal, dal, dall'Unione Europea nell'ultimo nell anno, vorrei ricordarvele, cioè dire, nel, nel, nel marzo del 2020, il 20 di marzo, la Commissione attivò la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Eh, alcuni giorni dopo, il 23 marzo, questo lo uscita a mente, ma ehm, l'ECOFIN su impulso della Commissione deliberò il temporary framework relativo agli aiuti di Stato per l'epidemia Covid-19 e, e da allora in poi noi abbiamo avuto una, una, una sequela diciamo, di provvedimenti a livello nazionale di tutti i vari Stati dei 27 Paesi dell'Unione Europea che appunto hanno dato via libera a decine centinaia e centinaia di miliardi per quanto riguarda le sovvenzioni per il lavoro dipendente, le sovvenzioni per il lavoro autonomo, le garanzie dei, dei crediti per quanto riguarda le, le imprese e in più le sovvenzioni dirette alle, alle imprese. Quindi noi abbiamo avuto anche una svolta ehm, rispetto alle politiche di bilancio, quelle che i, gli inglesi chiamano, insomma, le la fiscal policy per cui siamo passati da, un, da provvedimenti di austerità, di vincoli di bilancio dettati dal, dal, da, non solo dal patto di stabilità, ma con tutte le sue modifiche nel 2011 e nel 2013, Six-Pack e Two-Pack, noi abbiamo avuto invece una, una svolta, secondo me non voglio dire epocale per quanto riguarda la politica fiscale, cioè non si, non si fa, praticano più politiche, eh, diciamo, di austerità, di contenimento del, del, del bilancio dello Stato, si va in deficit, si va in deficit per far cosa? Si va in deficit per, e qui se ritrovo una, una citazione di Draghi, ma se no ve la dico, ve la dico a mente, sempre nel, nella sua premessa al recovery fund italiano, al PNRR italiano, dice Draghi, noi dobbiamo far avanzare la concorrenza e quanto più facciamo avanzare un regime di concorrenza, tanto più dobbiamo provvedere anche a supporti sociali per evitare appunto che si scatenino delle tensioni all'interno all dei, dei, dei vari stati e la strumentazione che, che appunto si stanno dando gli Stati europei non è tanto diciamo di politiche fiscali di politiche di bilancio per venire incontro ai bisogni sociali, per venire incontro quindi a quello che invece inizialmente o perlomeno per per quel che ricordo io, che ho capito io, erano diciamo così le cosiddette politiche keynesiane, invece ci sono vasti investimenti, per un verso ovviamente per contenere le le, le, le tensioni sociali. Per l'altro, l'ho anche ricordato in un articolo che, che vi ho mandato, ci sono una serie di strumentazioni finanziarie eh, da parte dell'Unione Europea precedenti anche alla, alla, alla, allo scoppio della pandemia, ma che non sono state per niente diciamo così, modificate nel corso della pandemia nel corso di quest'anno, che vanno sotto il nome delle varie alleanze, da, dalle materie prime alle batterie, ha invece i finanziamenti per quanto riguarda la ricerca di, de, su, su, su materiali e su nuove tecnologie dei cosiddetti CEI. Quindi l'Unione Europea si, sta, si è dotata di alcuni strumenti per, perché la, la, diciamo così, la spina dorsale della sua economia, che è la manifattura, ehm, potesse fare un salto tecnologico Uh, un salto di paradigma tecnologico e per l'altro ovviamente si è dotato in questo, in questo specifico anno di strumenti per venire incontro appunto a bisogni sociali nel senso di contemperare la, la, la selezione che sarà, sicuramente ci sarà non solo per alleviare in questo momento ma la selezione che ci sarà delle, delle imprese e quindi per alleviare i, i processi di disoccupazione, di riformazione delle, delle, della forza lavoro e via, e via dicendo. E quindi qui vengono avanti i grandi temi che l'Unione Europea sta, sta mh, diciamo, mh, mh, progettando e realizzando: che sono la grande transizione energetica, la transizione, eh, la transizione digitale, la. Eh, la, la la, la, la, la e-mobility che, che comportano appunto dei, dei salti di paradigmi eh, tecnologici. Eh, L'ultima parte vorrei dedicarla, per quanto ne siano io competente, anzi essendoci qui persone molto più esperte di me potranno aiutarmi o correggermi, ehm, visto lo spirito con cui ci muoviamo, eh, anche la, la, la, la, la politica della BCE, perché è indubbiamente vero come anche ho ritrovato in un, in un bel volume, eh, sempre se lo ritrovo nei miei appunti, di Schlosser. Eh, sì, ho detto bene, per Schlosser, Europe's New Fiscal Union, che, che è uscito non più di due anni fa, in cui certamente Schlosser dice la BCE già con i provvedimenti 2012-2015, quando fu, nel, fu varato il quantitative easing nel 2000, 2015 e precedentemente tutti i vari, i vari strumenti che la BCE si era dato, cioè gli LTRO, TRLTRO con tutte le, le sigle inglesi, le OMT, con tutta questa strumentazione finanziaria, è vero che la, la BCE era, era era già diventata prestatore di ultima istanza per quanto riguarda le banche commerciali, e anche perché già comprava titoli pubblici sul mercato secondario, però e qui, secondo me, la svolta che in questo momento la BCE ha compiuto con il, il, il, il suo ultimo, con il suo PEPP, cioè la Pandemic Emergency Purchase Program. Il, questo nuovo programma, che appunto non è che è una svolta radicale nei suoi strumenti, però si accompagna, e qui cito Floster, al fatto che va da un regime in cui c'era un una dominio monetario, e cioè a dire che la, la BCE si curava anche intervenendo magari fornendo liquidità alle banche commerciali o comprando titoli pubblici per garantire la stabilità della moneta, la stabilità finanziaria, oggi in verità la BCE compie questi stessi atti in un contesto in cui la politica fiscale è completamente cambiata perché come prima ricordavi appunto è è inattivo ormai in tutti gli stati le politiche di, diciamo così, di sostegno alla domanda soprattutto alla domanda di, di, di investimenti quindi cambia il contesto e noi abbiamo come dice Schlosser una fiscal dominance io credo che le classi dirigenti europeo e, e, sto concludendo siano oggi siano in grado e stanno dimostrando di essere in grado di controllare la crisi sociale prima ancora che economica indotta dalla, dalla pandemia, con i loro provvedimenti, e sono in grado in questa crisi di portare avanti una politica di rinnovamento complessivo, soprattutto della parte manifatturiera dell'economia dell europea, e quindi di, di mh, sollecitare e di promuovere il salto di paradigma eh, tecnologico. Questa, diciamo, è la parte pessimistica della mia considerazione. La parte, diciamo così, di speranza è che comunque, anche attraverso queste politiche che promuovono un salto di paradigma tecnologico, di rinnovamento anche istituzionale, perché la strumentazione che si sta dando è di accentramento anche del, del, del, del, del, delle politiche fiscali che stanno mettendo in piedi. Basta vedere appunto la metodologia come stabilito dal regolamento dei, dei, dei piani di, di resilienza e ripresa in cui c'è cioè al centro la, la commissione e la sua strumentazione tecnocratica. La mia però considerazione di speranza è che ehm, eh, nonostante questa capacità di risposta, le classi dirigenti europee non riusciranno né a evitare, la, diciamo così, né di sanare, né di evitare l'approfondirsi della, della, della crisi ecologica, né penso tantomeno saranno in grado di venire incontro alle disuguaglianze sociali sanare appunto tutte le ineguaglianze che ci sono all'interno della società, della società capitalistica. Certo da parte nostra chi vuole appunto avere un'alternativa di sinistra, i tempi sono sempre più duri perché già appunto esaminare la, la, la, la, appunto, e aver chiaro, aver il coraggio di affrontare mh, laicamente laicamente eh, di come, come le classi dirigenti stanno rispondendo alla, alla crisi pandemica, alla crisi economico-sociale indotta dalla, dalla globalizzazione dei mercati con la competizione fra le varie, fra le varie aree. Certo, ripeto, da, dallo sgomento, però dobbiamo anche essere certi che questo non toglie appunto l'incapacità che essi hanno di risolvere non guidati dal profitto, i problemi che la società umana ha in, in questo momento. Non a caso abbiamo scelto appunto di dare la parola a, a, a, a Roberto Morea, che spiegherà perché appunto le due relazioni sono state impostate in questo modo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato chiaro almeno nell'esposizione del mio pensiero. Grazie, grazie tante Franco. Eh, come anticipava adesso eh, Franco, ci stanno degli elementi che abbiamo chiesto che vengano affrontati in maniera diciamo un po' più approfondita, con due relazioni introduttive e poi eh, avere un po' uno scambio tra di noi. Il primo percorso che eh, si apre in questi giorni, che è il 7 maggio inizierà il suo cammino, è il futuro dell'Europa, la conferenza che le istituzioni europee nel loro insieme hanno costruito per immaginare un po anche per legittimare le scelte che secondo noi almeno con una carenza di democrazia possiamo dire stanno assumendo con un sistema intergovernativo di accordo tra i leaders e governi nazionali e il ruolo del Parlamento sappiamo essere molto debole e, e come diceva adesso Franco eh, i soldi verranno spesi per una eh, transizione eh, che in realtà eh, non sappiamo poi quanto impatterà veramente nella, eh, nella capacità di controllare e, e ristabilire un equilibrio eh, con l'ambiente e con il genere umano, per questo abbiamo chiesto a Paola Boffo che collabora con noi con Transform Italia eh, ormai da due anni, di eh, appunto inquadrare un po' eh, il, le istituzioni, il percorso eh, il, come, come si muove e come vengono fatte le scelte dell'Unione Europea a livello istituzionale. E poi eh, a Silvano Falocco, eh, con il rapporto appunto tra imprese, finanza e ambiente. La prima relazione, a Paola la parola, le chiedo anche a lei di stare dentro i 15 minuti per poter avere poi un po' di spazio per una discussione tra tutti. Paola, prego. Grazie Roberto. E allora Ringrazio Transform, ringrazio l'Osservatorio Europa per aver organizzato questa, questo incontro, questa discussione. E sono stata sollecitata eh, con, una, diciamo, con un intervento dal titolo Come sta cambiando l'UE. Qualche, eh, qualche riflessione. Eh, naturalmente è una cosa molto grande, molto, eh, molto importante, quindi io in realtà mi limiterei a qualche riflessione appunto eh, specifica, eh, devo dire più eh, non tanto dal punto di vista eh, istituzionale in senso stretto, cioè del, dei, delle funzioni dei vari organi, eh, ma eh, più che altro appunto sui temi che, che ha già accennato eh, Franco Russo, ha eh, anticipato alcune delle cose che avrei voluto dire quindi eh, questa cosa ci farà risparmiare anche un po' di tempo, eh, più che altro sulla mh, costituzione economica, se così si può dire, diciamo, del, dell'Unione come sta cambiando l'Europa. Eh, come, come cambia l'Europa dipende moltissimo naturalmente dal, dall'approccio che, che l'Unione eh, intraprende in, tutte le sue, in tutti i suoi movimenti, in tutte le sue politiche, eh, che è sempre abbastanza ondivago a seconda delle fasi storiche, direi fra eh, la prevalenza degli stati, dell'azione dell degli stati, e quella invece più orientata all'unione vera e propria, alla comunità, come si, come si chiamava una volta. Eh, e, e questo si vede eh, intanto su alcuni temi come, eh, per esempio, quello eh, che ci ha occupato per, per più di un anno, eh, nel 2019 direi, intorno alla eh, famigerata riforma del MES, eh, Meccanismo Europeo di Stabilità, eh, su cui comunque diciamo, ci siamo concentrati parecchio, ehm, che è una, un trattato interna internazionale, un trattato intergovernativo, non è una, un organo del, eh, dell'Unione Europea. E poi invece la eh, tensione più o meno forte a seconda dei cicli verso invece un'unione, un quindi un'unione fiscale, eh, un'unione anche di, di bilancio che consenta di intervenire eh, a, livello del, a livello europeo eh, per le politiche che interessano tutti, eh, tutti gli europei, tutti i cittadini. Mm. Allora, io volevo, uh, faccio riferimento a alcuni appunti che ho preso naturalmente perché volevo fare anche qualche riferimento specifico. A proposito della, uh, del Next Generation EU, eh, sappiamo che um, ormai siamo diciamo nella fase finale più o meno, nel senso che uh, il 30 aprile è caduto... Il, la data in cui tutti i paesi che volessero farlo dovevano presentare i eh, cosiddetti recovery plan, eh, programmi nazionali per la ripresa e la resilienza. Eh, e però non abbiamo ancora una eh, la sicurezza, diciamo la certezza che poi questo, questa iniziativa sia effettivamente fattibile eh, perché il, la capacità della Commissione di poter agire sui mercati dei de capitali per indebitarsi, per vendere titoli e, e quindi raccogliere i 750 miliardi eh, cui è, di cui è stata autorizzata appunto a eh, provvedere per finanziare eh, la ripresa e la resilienza passa per un passaggio parlamentare di tutti gli Stati membri essendo uh, la parte che riguarda appunto la capacità di approvvigionarsi sul mercato dei capitali uh, e, e quella uh, che mh, è, è riportata insomma nella decisione del dicembre 2020 in cui la Commissione, uh, l'Unione Um, può uh, avvalersi di risorse proprie che in, questa, in questo caso, questa volta non si riferiscono soltanto al bilancio uh, dell'Unione Europea ma anche appunto alla capacità di approvvigionarsi quindi di, uh, sul mercato e quindi di indebitarsi attraverso un debito comune uh, questa circostanza diciamo uh, deve essere ratificata da parte di tutti i Parlamenti. Uh, questi Quasi tutti i parlamenti hanno ratificato. C'è stato un importante uh, blocco per un, qualche settimana uh, in Germania, uh, poiché c'è stato un ricorso da parte di una, un gruppo di estrema destra che si chiama Volontà dei Cittadini, in tedesco non, non lo dico, che eh, aveva fatto ricorso appunto eh, perché eh, soprattutto eh, perché il, la decisione sulle risorse proprie prevede che nel caso in cui, eh, quando si tratterà di rimborsare questi debiti che la Commissione ha assunto eh, e che dovranno essere rimborsati, diciamo male che vada, lo dico dopo perché, sulla base del contributo di ciascuno degli Stati al bilancio dell'Unione. Nel caso in cui un Paese fosse ancora in difficoltà e non potesse far fronte a questo, uh, a questo debito, uh, la Commissione dovrebbe rivolgersi agli altri Stati per poter garantire appunto il rimborso uh, del debito. Questa cosa è stata considerata uh, contrastante con la la Costituzione tedesca, insomma è stato fatto questo ricorso però la Corte Costituzionale il, il 15 aprile ha deciso invece che, eh, che la cosa invece non fosse eh, contraria appunto alla Costituzione e quindi eh, si potesse procedere eh, e quindi la Germania ha ratificato la decisione eh, dell'Unione il 29 aprile scorso. Eh, a questo punto ad oggi eh, diciamo ci sono ancora eh, alcuni stati che non hanno ratificato. Eh, L'Estonia, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Olanda, l'Austria, la Polonia, la Romania e la Finlandia. Eh, va detto che però alcuni di questi paesi eh, hanno già presentato il loro recovery plan, quindi... Si suppone che invece eh, accettino, diciamo, sì, che l'Unione Europea si, eh, si doti di questi strumenti e quindi avvii eh, questa iniziativa. Eh, infatti l'Irlanda non ha ancora ratificato, ma ha presentato il piano, così come l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la, e la Finlandia. Um, se tutti i paesi eh, ratificheranno entro l'estate, eh, la, la Commissione potrà fare il suo piano di finanziamento e quindi iniziare a, eh, ad approvvigionarsi eh, di, di risorse sul mercato. Eh, è stato già detto che ehm, nel momento in cui è esplosa la pandemia, diciamo non proprio nel momento in cui è esplosa, che in realtà ha colpito prima di tutto l'Italia, come ci ricordiamo, la Commissione, dopo qualche momento, diciamo così, di, eh, di incertezza, comunque ha intrapreso una serie di, di iniziative eh, a contrasto. Si trattava di iniziative che la Commissione poteva intraprendere a parità di bilancio, e cioè sulla base del bilancio eh, 2014-2020, non avendo il potere naturalmente di attivare eh, ulteriori risorse. Eh, fra le iniziative sono state già citate, ehm, diciamo che mh, fra le più importanti sono l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal patto di stabilità eh, e l'introduzione di un nuovo quadro temporaneo eh, per gli aiuti di Stato, eh, a parte le altre che sono state menzionate su cui è, è il ritorno. Eh, queste iniziative quindi hanno consentito di eh, ampliare appunto la capacità fiscale degli stati e eh, hanno aperto la possibilità per i paesi di indebitarsi e eh, di far fronte quindi alla necessità di finanziare le imprese, eh, quindi eh, superando eh, gli ostacoli posti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, eh, perché c'è la necessità di finanziare per esempio imprese che dovessero produrre dispositivi di protezione individuale, respiratori, ciò cioè, ricordiamo, è passato poco più di un anno. Eh, e di intraprendere tutte le misure necessarie a sostegno ai lavoratori e delle famiglie che si trovavano eh, in difficoltà eh, a causa della sospensione eh, delle imprese, del lavoro, insomma dovuto al confinamento. Eh, L'altra cosa importante è appunto che la capacità dei paesi di indebitarsi è stata sostenuta dalla Banca Centrale Europea che ha, Uh, impegnato ad oggi fino a 1850 miliardi per poter uh, acquistare titoli uh, e quindi finanzia finanziando il debito degli stati tenendo basso lo spread sul mercato uh, dei capitali uh, e che un'iniziativa PEP appunto che uh, andrà avanti almeno fino a marzo 2022 uh, e eh, in ogni caso appunto eh, fino alla fine del 2023 eh, la riduzione del portafoglio dei titoli eh, statali eh, sarà comunque gestita in modo graduale la riduzione di questo portafoglio eh, per non interferire, interferire con le necessità della politica monetaria. Eh, quindi la Commissione si è mossa e anche la BCE a parità di bilancio, però è, è stato subito evidente che questo non era necessario, non era sufficiente, scusate, e quindi si eh, sono dovute intraprendere queste iniziative innovative eh, che mh, hanno portato, con, dopo un lunghissimo negoziato, eh, che ha visto il contrapporsi di due, due gruppi di Stati sostanzialmente, eh, da un lato Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria, i cosiddetti frugal force e dall'altro lato Spagna, Italia, Grecia, Francia eh, che sostenevano invece eh, il fatto per esempio che, che non si dovesse ricorrere a un finanziamento basato soltanto su prestiti ma anche eh, su, su risorse a fondo perduto e quindi soltanto alla fine di questo durissimo negoziato um, nel luglio del 2020 i, eh, i paesi sono riusciti a raggiungere un accordo politico per l'istituzione di questo Next Generation EU piano per la ripresa eh, e la resilienza europea um, bisogna dire che eh, questo strumento comporta una importante redistribuzione tra gli stati membri perché eh, opera secondo il bisogno dei, dei paesi che, che sono più in, in difficoltà eh, e però eh, tras, operando in un certo senso un trasferimento fra i paesi diciamo, più ricchi e i paesi eh, che si trovano più in difficoltà. Uh, e questo dipende dai criteri uh, sulla base dei quali si allocano le risorse, uh, del, soprattutto il resilience and, uh, facility, insomma uh, lo strumento finanziario che, sos che sostiene uh, i piani di recupero e di, ri e di ripresa. Um, eh, vabbè, questo è stato già detto. Eh, vorrei eh, ritornare, richiamare diciamo, l'attenzione comunque di tutti sul fatto che nel dicembre del 2017, facciamo un, po di, <ride> un passo indietro, eh, dopo, sulla base della cosiddetta relazione dei cinque presidenti, e dell'impegno uh, preso da Presidente Juncker della Commissione per l'approfondimento dell'Unione Economica e Monetaria dell'Europa. Uh, L'Unione appunto aveva preso la Commissione aveva presentato una tabella di marcia uh, per uh, il miglioramento dell'Unione Economica e Monetaria composta da tutta tut una serie di misure che avrebbero dovuto eh, essere adottate con e es concretizzarsi nei successivi 18 mesi fino a giugno 2019. In realtà la roadmap proposta dalla Commissione, eh, che pre prevedeva tra l'altro per esempio la riforma del MES, prevedeva l'istituzione di un ministro delle finanze europeo, eh, la definizione di un fondo monetario europeo, ehm, la costituzione di un fondo eh, per la riassicurazione per della, eh, dei, della, della disoccupazione, cioè quello che poi effettivamente è stato realizzato come Sure in questa circostanza. Eh, non ha avuto in realtà un seguito, le, eh, ci sono state contraste, non c'è stato poi un accordo politico per portare avanti tutte queste iniziative. L'unica cosa che si è concretizzata parzialmente eh, è stata appunto eh, il 27 gennaio 2021 la sottoscrizione dell'accordo eh, del, degli atti modificativi del trattato del MES e del trattato relativo al fondo di risoluzione unico. Soltanto per la parte appunto che garantisce un sostegno comune al fondo di risoluzione unico delle banche, mediante una linea di credito eh, che entra eh, in, in atto, in campo diciamo già nel 2022 con, con due anni in anticipo rispetto a quello che era previsto. Ma eh, quello su cui voglio richiamare l'attenzione è che fra le numerose eh, proposte appunto che erano state fatte dalla Commissione eh, c'era eh, una proposta di regolamento per stabilire la governance di uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Il Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness detto BIC per essere più sintetici. Eh, che era finalizzato a sostenere le politiche strutturali degli Stati e gli investimenti pubblici. Eh, questa proposta ehm, intendeva definire degli orientamenti strategici per le priorità di riforma nell'Unione eh, e che prevedeva il fatto che si assumessero degli orientamenti specifici per Paese i quali, per tutti gli Stati membri, i quali dovevano essere coerenti con le raccomandazioni specifiche del, per paese eh, adottate nell'ambito del semestre europeo. Eh, su questa base, quindi, eh, i paesi avrebbero dovuto definire dei pacchetti di riforme e investimenti eh, da finanziare con, eh, su, sulla base, diciamo, di una valutazione eh, dell'Eurogroup su proposta della commissione allora eh, esattamente mi sembra la logica che è stata messa in atto adesso per contrastare la crisi da eh, coronavirus eh, e cioè questo strumento che era stato ideato per reagire a, a shock economici Uh, che non è, si sarebbe potuto affrontare a livello di singolo paese uh, è stato invece avviato con Next Generation EU e cioè uh, vincendo appunto la resistenza di tutti gli stati membri che fino ad allora non avevano voluto intraprendere questa strada soltanto di fronte a questa crisi gravissima che uh, ha messo a repentaglio oltre che tante vite umane anche la sopravvivenza stessa dell'Unione eh, il, questo BIC eh, in una delle discussioni avvenute eh, nel Consiglio eh, era stato oggetto tra l'altro di un'opinione da parte della eh, Banca Centrale Europea eh, nella quale Draghi che all'epoca era il presidente della BCE eh, insisteva sul fatto che al di là dello strumento specifico si dovevano eh, definire delle modalità per istituire una funzione di stabilizzazione macroeconomica che ancora non è presente nell'area dell'euro allora ehm, anche franco prima ha fatto riferimento ad alcune affermazioni Ehm, dichiarazioni di Draghi eh, nei vari sia al Vertice Euro sia eh, al, al Senato, eh, lui eh, continua a, a dire, a proposito del Vertice Euro, che, che era ehm, riunito per discutere del ruolo internazionale dell'euro, dice sì, eh, parliamo dell'euro, ma se non eh, c'è un eh, debito comunitario emesso a fronte di un bilancio dell'unione eh, non, non, non andiamo a nessuna parte sostanzialmente eh, sì Next Generation EU è una sorta di Eurobond, ma bisogna eh, vedere se si tratta di un'iniziativa unica sintetica cioè eh, temporanea scusate oppure di una cosa che eh, avrà un seguito sostanzialmente allora su questo secondo me eh, oltre diciamo, ehm, cioè intanto voglio dire appunto è un'iniziativa che è stata presa nel, <ride> nel, eh, nel caso della crisi gravissima che ci siamo trovati di fronte, eh, ma è un'iniziativa che rientra in un disegno eh, che era già esistente eh, e che eh, diciamo alcune delle forze che sono quelle che si muovono più Verso uh, la comunità, verso l'Unione, piuttosto che sulla uh, discussione fra gli stati e quindi uh, la, il tavolo come dire, intergovernativo, uh, intendono portare avanti perché uh, si parla molto, uh, in, anche, in cui, anche per le circostanze, dell'autonomia. Uh, strategica dell'Unione eh, anche in termini di politica industriale sui vaccini ma su tanti altri eh, settori eh, ma è evidente che eh, l'autonomia strategica non può prescindere da una capacità fiscale autonoma che finanzi un bilancio comune eh, voglio soltanto citare eh, recente non paper condiviso da, fra Spagna e Olanda, ho capito, <ride> fra Spagna e Olanda, che eh, mentre si trovavano su due fronti contrapposti durante tutto il negoziato eh, per il recovery, adesso invece hanno fatto insieme questa iniziativa a sostegno con 13 punti che esorta gli stati membri a mantenere le loro economie aperte eh, in un momento in cui lui è cerca di rendersi indipendente eh, da altre potenze mondiali come Stati Uniti e Cina. Eh, su questo ovviamente ci sarebbe molto da discutere, però intanto diciamo, eh, si crea comunque un'alleanza eh, un abbastanza inedita eh, che in una fase in cui... Con la Merkel che si ritira dalla scena politica e Macron, che è più concentrato su, su questioni interne, eh, può aprire diciamo, degli scenari nuovi. Grazie Paola per aver rispettato scrupolosamente i tempi. <coughs> Grazie, Grazie a voi. Non fate, non scherzi. E do subito la parola a Silvano eh, Falocco. Eh, non, non introduco eh, come ho già fatto prima, però per dargli ancora più spazio, vi chiedo però di rispettare i 15 minuti per eh, non avere spazio di discussione. Dopo. Io gli avevo detto 20-25, no, no, no: 15 minuti va bene, no, no, <ride> però ci siamo non coordinati no. bene. No, va bene, ci mancherebbe altro. Perché eh, conosci ancora i tempi di Facebook, cioè lui sta nei tempi della Treccani. <ride> esatto. <ride> no, allora, ci mancherebbe altro. Faccio un po' di, di, di asserzioni un po' tranchanti, diciamo, non solo per il tempo, no? anche un po' per l'argomentazione, per per suscitare un po' di dibattito. Eh, a mio avviso uno degli, degli errori che possiamo, in cui possiamo incorrere in questo periodo è quello di, no, di non ricordarci che tutta la progettazione delle politiche per il Green Deal è eh, antecedente alle questioni relative alla pandemia. Cioè Il documento in verità è del dicembre 2019, i lavori sono molto antecedenti e ricomprende all'interno azioni relative al, eh, azioni climatiche, investimenti sostenibili, economia circolare, agricoltura, infrastrutture sostenibili. Tutto questo è stato eh, attualmente connotato anche dal fatto di aver transitato la pandemia e quindi probabilmente di essere un'operazione che aiuta l'Europa ad uscire dalla crisi pandemica cioè la crisi economica che deriva dalla pandemia ma ci dobbiamo ricordare che tutto questo avveniva prima perché secondo me questo è uno, de è uno degli elementi chiave da cui dobbiamo partire cioè che dobbiamo prendere in considerazione non va perso di vista altrimenti i recovery plan da questo punto di vista un po ci depistano lo dico perché nel ragionamento che tento di fare, eh, parto proprio dal fatto che nel corso di questi anni sono stati lanciati al mercato, cioè alle imprese, al mondo delle imprese, da parte di chi? Magari da parte del pubblico, eh, tra di noi, noi c'è uno degli autori di, eh, del lancio di questi messaggi dal pubblico alle imprese, cioè Riccardo Rifici attraverso gli appalti pubblici e i criteri ambientali all'interno degli appalti era stato lanciato è stato lanciato un segnale alle imprese e al mercato che la situazione doveva cambiare. doveva cambiare perché il pubblico avrebbe tenuto conto dei criteri ambientali e sociali al momento degli appalti ma che questo era necessario per la sopravvivenza delle stesse imprese. Ora, vedendo la difficoltà del recepimento di questo messaggio, dobbiamo pensare che i vari attori intermediati dagli organismi, dalle associazioni, dagli enti che conosciamo, che fanno da mediatori di queste comunicazioni, li interpretano a volte anche, le respingono, queste, eh, questi eh, orientamenti eh, questo messaggio non è arrivato bene cioè non è arrivato a chi doveva arrivare che i problemi ambientali che abbiamo davanti sono talmente rilevanti da mettere in discussione la redditività e la sopravvivenza delle imprese che è un segnale che dovrebbe riguardare le imprese a prescindere dal pianeta Mette in, mette in difficoltà la loro capacità di sopravvivenza quindi noi abbiamo avuto nel corso di questi ultimi anni tutta una serie di segnali che hanno eh, aumentato la loro scala sempre lanciati al mercato di coalizioni magari di imprese che hanno iniziato a dire guardate che alcuni temi Bisogna di alcuni temi bisogna tenerne conto, tenerne conto eh, non per il pianeta temo e credo, tenerne conto perché mettono in discussione perché il capitale naturale è realmente alla base della produzione della ricchezza, quindi se ci, fu, se ci sfugge questo elemento eh, poi ci sfugge il fatto che se manca quello è che trasformi, trasformi poco, quindi una serie di iniziative che hanno messo, a volte volontarie, che hanno messo in campo le imprese, a volte grandi, eh, hanno riguardato, ad esempio, tutto l'elemento delle dichiarazioni non finanziarie a partire dal 2014 e con il nuovo progetto di direttiva, per quale ragione uno dovrebbe chiedere alle imprese, darci conto, Attraverso le dichiarazioni non finanziarie del tuo comportamento, che normalmente viene rendicontato attraverso standard relativi al rapporto con l'ambiente, ai reflui, all'utilizzo dell'acqua, alla biodiversità. Per quale ragione uno dovrebbe tenerne conto volontariamente. Qual è la ragione? Questo ormai è dal 2014, c'è un gruppo ovviamente di imprese che ha iniziato a dire se non è obbligatorio ma noi facciamo parte di quelli che lo fanno, che rendono conto della nostra attività a qualcuno, al mercato, all'istituzione, agli stakeholders, agli azionisti, però rendiamo conto del nostro comportamento sull'ambiente. Secondo tutta l'economia circolare, a volte siamo noi, che prendiamo troppo per buone delle coalizioni una è la fondazione LM Carter è composta da grandi imprese grandi imprese globali cioè BlackRock, Danone Ikea, Unilever, Solvay cioè sono grandi eh, organizzazioni eh, di imprese eh, globali Philips eh, eh, questi hanno lanciato attraverso la fondazione LM Carter tutto un programma sull'economia circolare fatto di documenti, eh, indicatori, eh, piani d'azione, iniziative. Per quale ragione? Perché ovviamente l'elemento relativo alla disponibilità delle risorse naturali, in particolare, ma non solo, delle terre rare, è un elemento chiave. Le terre rare, ovviamente i minerali, eh, eh, diciamo, è chiave perché l'economia va nella direzione del digitale e del green, e quindi servono quei 17 elementi che in Europa non ci sono, che in gran parte del mondo non ci sono, sono allocati in poche aree del pianeta tra cui la principale, ma non l'unica, è la Cina. Quindi una coalizione autonoma di imprese relative all'economia circolare che ha iniziato a dire io faccio iniziative, non solo cambio il paradigma, siamo noi a prenderlo per buono quel cambiamento io ogni tanto Discuto ma sono questioni di lana caprina, me ne rendo conto. Che l'economia circolare non esiste. Ma non esiste, lo dico non esiste, non esiste per motivi termodinamici. Non esiste, è una metafora che significa utilizziamo maggiormente materiali che vengono da processi di recupero e riciclo, ma l'economia perché soggetta alle leggi della natura e in particolare della termodinamica non è circolare su questo ovviamente il, cambio, il famoso cambio di paradigma che è quello paventato da Ellen MacArthur è evidente che è meglio utilizzare materiali che vengono dal riciclo ci mancherebbe altro ma non c'è nessun paradigma che consente di distrarsi dal fatto che la crescita economica e il mancato coordinamento delle imprese su questo che nel capitalismo è la base del capitalismo porta invece al consumo eccessivo e alla distruzione delle risorse e alla distruzione della natura. Altre iniziative ci sono, quelle sulla biodiversità, ma ce n'è una, è eh, quella su cui ovviamente mi sono più soffermato, eh, eh, quella relativa alla finanza e clima, che noi dobbiamo capire bene quali sono... I suoi connotati perché se la sottovalutiamo e poi compiamo degli errori, uno basta prendere il documento, è un, un, diciamo, un paper numero 608 del 2021 eh, fatto da Banca d'Italia, tutto su banche centrali, rischi climatici e finanza perché uno dei problemi è che i rischi ambientali e quelli climatici portano a riduzione di produttività e capitale. Punto. Questo ovviamente crea problemi e crea molte preoccupazioni in ambito finanziario, assicurativo, nei fondi di investimento per la tenuta, eh, per la capacità di restituire eh, i prestiti per gli investimenti, eh, riduce la disponibilità di energia, di terra, le aumenta le perdite su crediti, cioè è un elemento che va preso sul serio dal lato economico. Noi dobbiamo dire che non è interessante solo l'economia, ma lo dobbiamo prendere sul serio dal lato economico. Quell'attenzione che il documento ha, ma tutti i documenti delle banche centrali hanno eh, eh, relativa alla gestione dei rischi, noi eh, quella la dobbiamo conoscere, cioè chi si occupa di questi temi ti dice che guard guarda che i rischi ambientali, i rischi fisici, e i rischi di transizione collegati in particolare al cambiamento climatico dove i rischi fisici sono quelli che derivano sono di tipo acuto di tipo cronico o la dipendenza dal capitale naturale perché è quello ovviamente quando cambiano le carte in tavola le risorse che ti servono per mettere in moto un processo produttivo non è detto che tu ce l'abbia le stesse condizioni nelle stesse modalità eh, eh, rischi ambientali per ciò che tu eh, impatti i rischi di transizione che è difficile valutare ma sono uno dei temi della finanza ovvero ho davanti un soggetto che sta andando nella direzione giusta cioè che, che intercetta le politiche pubbliche che domani cambieranno il quadro, cambieranno il perimetro entro il quale si svolge la concorrenza oppure no? stai, Sei sottoposto a rischi tecnologici o di reputazione che derivano dal tuo comportamento in relazione all'ambiente oppure no? Allora, a mio avviso, siccome non hanno funzionato per come dovevano funzionare, i segnali che il pubblico ha lanciato alle imprese per cambiare le proprie matrici produttive tenendo conto degli aspetti ambientali. Non è stata così efficace quella, quella serie di alleanze e coalizioni tra imprese globali che invece sono preoccupate, sono molto preoccupate per la, eh, diciamo il, il proprio, i propri business plan e, e la propria capacità di redditività, il proprio patrimonio e quindi sono obbligate ad agire e quindi la finanza come cervello del capitalismo di centralizzazione delle decisioni ovviamente fa capire a tutti quello che gli altri non capiscono cioè fatichi a capirlo è la finanza che te lo fa capire e quello che succederà non è come noi pensiamo niente cioè è tutto come prima non succederà nulla perché il capitalismo è sempre uguale a se stesso e non lo è mai e quindi i documenti, i regolamenti, cioè il 2088 del 2019, l'852 del 2020, eh, segnano una svolta che secondo me va ben interpretata, innanzitutto per i 70 settori che sono stati individuati, suddivisi per le sette categorie di intervento cioè agricoltura manifattura, elettricità e gas acqua, rifiuti e depurazione, trasporti comunicazione informazione costruzioni, sette categorie che hanno 70 settori in ognuno di questi 70 settori viene regolamentato in un qualche modo e questa regolamentazione che in verità riguarda il settore finanziario e assicurativo è, darà, ci dirà se quelle attività sono finanziabili ovvero sono considerati come investimenti sostenibili e quindi capaci di essere redditivi nel tempo oppure no oppure se sono pericolosi se non sono redditivi se ad esempio avranno magari domani una specializzazione di fondi che sono, avranno dei tassi di interesse magari sugli investimenti più elevato però qualcosa cambia eh, cambia in relazione a questi sei obiettivi che sono stati definiti all'interno della tassonomia ambientale come obiettivi chiave cioè adattamento climatico mitigazione climatica economia circolare e prevenzione dei rifiuti acque e gestione delle acque biodiversità e emissioni atmosferiche su questi sei obiettivi il modo in cui si muove la tassonomia, è, noi possiamo dire non ci piace, anzi io lo dico, magari è sotto le nostre aspettative, è differente da quello che ci aspettiamo, ma qualche cosa cambia, cioè cambierà il gioco per davvero, interverrà sul MIFID 2 e quindi sulle condizioni che ogni soggetto economico avrà, quando si presenta allo sportello o in un istituto di credito per chiedere il finanziamento di una propria attività, come no se cambia? Cambia. Quindi a mio avviso noi dobbiamo essere in grado, oh, prendo solo, anche, solo due minuti, di dosare il nostra, la nostra strategia che secondo me deve essere, non su questo so che c'è molto dissenso, ma soprattutto con degli amici diciamo, eh, cioè non la prima cosa non dicendo che è una sola operazione di greenwashing come se questo ci tutelasse a dire e resta tutto come prima, è solo greenwashing quindi quello che produrrà sono dei bollini finti circa la sostenibilità degli investimenti e noi dobbiamo reagire dicendo che questa è una grande operazione di greenwashing, punto. La seconda invece che ha una sua, eh, diciamo una, una sua verità, che è quella sostenendo che questa operazione non tutela il pianeta, ovviamente perché non è pensata per il pianeta, è pensata per un altro scopo, diciamo, per segnalare quali sono quegli investimenti, relativamente a certi elementi che normalmente non sono sotto controllo perché noi controlliamo i flussi di moneta ma non i flussi di scambio con la natura e quindi siccome non ce l'abbiamo sotto controllo se non abbiamo un sistema che permette di rendicontarli non li conosciamo Qui noi però possiamo dire, cosa vera, eh, che l'operazione non tutela il pianeta per quattro motivi ovviamente sono motivi che implicano pure noi il primo è che tra efficienza relativa per ogni singolo settore d'attività economica per ogni singolo processo produttivo quello che prevede la tassonomia ambientale anche quando tu sei ecoefficiente in modo relativo questa ecoefficienza non è detto che porti a un miglioramento ambientale non è affatto detto secondo perché la somma di tutte queste decisioni individuali da parte delle imprese non garantisce nulla ci sono degli effetti di scala ci sono disallineamenti tra le economie regionali nel mondo e quindi non è che sono tutti uguali i punti di partenza sono uguali e possono rimanere gli squilibri esistenti tutto questo porta alla necessità di cooperazione altrimenti si mantengono gli squilibri che esistono oggi il terzo elemento apre questioni sempre nell'ambito del sostenere perché questa operazione non tutela il pianeta, perché il rapporto tra bisogni, diritti e capacità è un argomento mh, hard per tutti, pure per noi. Eh, eh, quindi eh, parlare dei eh, diritti lo, lo, lo fanno in tanti, la Nusbaum, Cochian, eh, cioè, si possono fare in tanti modi, però questo è uno dei nodi. In ultimo perché le scelte che ci sono dentro, cioè ad esempio la scelta del gas come energia di transizione o le ambiguità sul nucleare, è evidente che non permettono di tutelare il pianeta. In ultimo, e qua ho finito, a mio avviso noi lo sforzo che dobbiamo fare, visto che per richiamare il ballo di, sc di Screpanti, diciamo, il capitalismo è un ballerino che non sta mai fermo, siccome balla sempre, eh, allora noi dobbiamo essere in grado di entrare su quel terreno capendo quello che succederà perché succederà qualche cosa, non possiamo limitarci ogni volta a dire le nostre parole sono state conquistate dall'avversario perché così è per definizione, se le mangia e eh, dopodiché noi dobbiamo stare sui temi altrimenti rischiamo di correre appresso a una nuova semantica eh, che ogni volta slitta perché ehm, si prendono pure quella, ma non è la battaglia nostra. Dobbiamo capire come la tutela del pianeta e il fatto che là veramente c'è un problema e la giustizia sociale, perché quei settori non finanziabili sono posti di lavoro, progetti di riconversione, capire che cos'è che serve, cioè entrare dentro il cosa come per chi nella produzione e su questo dovrebbe avere un ruolo anche il sindacato che invece su questi temi è stato molto in ritardo e quindi non ha intercettato così come hanno fatto quegli altri organismi di mediazione il cambiamento che era in corso dovremmo fare in modo che la giustizia ambientale cioè quella che è rivolta al pianeta ma rivolta anche ai conflitti ambientali locali e la giustizia sociale rivolta a quelle persone che perderanno lavoro perché le attività dove oggi lavoro, lavoro non sono finanziabili perché gli interventi, le attività sono eccessivamente impattanti, dobbiamo capire come fanno a stare assieme una grande area di conflitto. Scusate il comizio che è il tono solo eh? è sbagliato. Assolutamente appropriato invece. E... Bene, io penso che adesso possiamo anche fare un giro tra di noi, vedere chi vuole intervenire, può alzare la mano o eh, segnalarlo sulla chat. Chiaramente gli interventi a questo punto saranno limitati ai 5 minuti in modo da dare spazio a tutti, anche perché le conclusioni invece di tre quarti d'ora, un'oretta, spettano a Roberto Musacchio che come leader Massimo, ci, ci terrà occupati per, per tutta la e serata. Alle nove. L'obiettivo di Morea è non farmi vedere la Roma, questa è <ride> Per chi non lo capisce, questo è il sottinteso di questa battuta. Certo. Perché è laziale. Volevi dire, dire no no voglio. Prego. Allora, molto brevemente, scusandomi con i presenti perché... Purtroppo ho un appuntamento quindi non potrò sentire le conclusioni di Roberto che mi manderà comunque per iscritto in modo che le veda. Scusate eh, per questo. A me sembra che la formula organizzata sia molto utile perché la socializzazione delle informazioni a questo punto è determinante. C'è una catena narrativa che individualmente non si riesce a seguire eh, io sono stato un anno e mezzo al ministero del lavoro praticamente tutto il ministero non c'era una sola persona che sapesse che cosa stava succedendo con un minimo di precisione e anche di eh, impegno su questo punto e, e quindi vedo che questo tavolo anche in forma eh, di messaggio funziona si riesce a ricostruire diciamo sul momento quello che accade e, e quindi questo lo considero prezioso e, e direi che dovremmo diciamo senz'altro proseguire su questa linea. Io faccio una bre breve osservazione diciamo per quanto riguarda eh, gli interventi, le relazioni che condivido di Franco e di Paola che riguardano più l'aspetto istituzionale. Cioè non vi è alcun dubbio che c'è una prefigurazione come diceva Franco di cambio di paradigma e quelle misure di austerity si chiamano recovery measures anche dal punto di vista puramente diciamo, linguistico qui siamo a recovery senza e le measures sono ben diverse da quelle dell'austerity tra i, diciamo, le significative dichiarazioni che diceva Franco aggiungerei quella dichiarazione che ci ha mandato oggi eh, Roberto della Van der Leyen all'Istituto Europeo, insomma è molto forte perché il centro di questo intervento è, sono avvenuti in questi mesi cose che solo poco tempo fa erano impensabili eh, e cita il fatto che eh, bene o male l'Unione Europea cercherà 750 eh, miliardi sul mercato e quindi attivando diciamo, un meccanismo che prima era eh, certamente non, non, non era stato attivato. Questo cambio di paradigma è certamente ancora diciamo non incerto dalle conclusioni certe. Non abbiamo nessuna dichiarazione per cui questo cambio realizzato con recovery debba andare al sistema. Però c'è, diciamo, la prefigurazione di un percorso anche dal punto di vista democratico, basta, diciamo, approfondire queste tensioni al cambiamento e si arriva grosso modo a un'idea di una eh, intelaiatura istituzionale e costituzionale dell'unione simile a quella di uno stato federale integrato. Il Parlamento europeo oggi è solo informato grazie all'accordo interistituzionale delle misure e dei progetti che verranno attivati, ma naturalmente se questo, il sistema verrà confermato, si può pensare una codecisione. La, la, la riforma del MES certamente non arriva ancora al rientro del MES nell'architettura costituzionale dei trattati, però ci si può pensare e così dicendo, insomma, le ha dette queste, queste, queste linee diciamo, di sviluppo, le ha già indicate Paola. Quindi non ci resta diciamo, che in questo senso cercare di premere, approfondire, portare a sistema, razionalizzare e soprattutto rendere più eco questo processo di sviluppo che in qualche modo è prefigurato, anche se è ancora incerto perché sono certamente misure che ancora valgono solo per l'emergenza. Contemporaneamente, chiudo su questo: l'Unione ha attivato un percorso parallelo in modo che questo progetto di salto di paradigma risulta piuttosto coerente con quanto in genere fanno gli ordinamenti costituzionali nazionali, vale a dire questo famoso piano di implementazione del social pillar che è un piano strettamente a carattere costituzionale, perché il social pillar è una specificazione della Carta dei diritti fondamentali e quindi ha natura eh, costituzionale, perché la Carta comunque è ormai è, diciamo, molti suoi articoli direttamente applicabili da parte di tutti i giudici dell'Europa, è stata, diciamo... Eh, richiamata in tutte le iniziative che concretamente ha adottato la Commissione Europea eh, in questo progetto di implementazione in cui da qui al 25 sono stabiliti passo passo quello che si deve fare quindi secondo me è ragione Franco che si delinea diciamo la volontà delle dell'elite europee di strutturare un ordinamento diciamo in cui la nuova capacità fiscale, economica, monetaria dell'Unione è resa coerente con istituzioni tendenzialmente democratizzate e con un piano di salvaguardia dei diritti sociali, diciamo, più o meno omogeneo a quello che conosciamo negli stati costituzionali più avanzati eh, occidentali. A questo punto, eh, appunto io vi inviterei a continuare a discutere se questi passi in avanti sono fatti, a socializzare diciamo, l'accadimento, però quello che trovo è che debba cambiare per forze radicali, progressiste e democratiche la narrazione rispetto all'inizio del terzo millennio, cioè nel senso che questo tipo di progetto non può essere più combattuto in nome di un disallineamento dalle linee costituzionali dei paesi più progrediti, come grosso modo alcune forze all'inizio, negli anni 2000, 2001, 2002, hanno fatto con la Carta dei diritti fondamentali. Nel senso che l'Europa a questo punto si rende un sistema costituzionale più organico, più accettabile, più eco, più razionale, e quindi non può essere combattuto in nome delle costituzioni Nazionali interne, per cui ci sarebbe un'ontologica diciamo superiorità, ad esempio, della nostra Costituzione, che poi è basata solo sul dato letterale, certo non sulle politiche costituzionali, cercando di entrare nel merito come faceva Silvano, ma non ho la competenza per seguire i tuoi discorsi, poi ci manderei dei testi: cioè di entrare nel merito delle strategie che l'Europa mette in campo, sapendo che comunque questa cornice. Se andrà a buon fine questo progetto è comunque un progetto storicamente molto importante che deve cambiare le narrazioni politiche delle forze radicali che a questo punto possono giocarsi la carta europea perché hanno un'intelagliatura che eh, comunque è ragionevole, diciamo consente il conflitto, consente la critica radicale, consente l'approfondimento anche delle, delle, delle proposizioni che diciamo costruttive di articolazione di questo progetto quindi effettivamente siamo in un momento di transizione che spero sia diciamo una transizione positiva grazie non ho segnati altri interventi ma chi vuole può farlo direttamente Se non ci sono altri interventi darei la parola a... c'è nessuno? Io non vedo... Sì, darei la parola a Paola prima di chiudere a Mosacchi. Paola. Sì, volevo soltanto dire un paio di cose rispetto a quello che ho detto prima. Eh, una riguarda eh, l'intervento di Silvano, eh, allora mh, il famoso recovery plan in generale e poi eh, faccio riferimento a quello presentato dall'Italia, l'abbiamo visto, è stato presentato in Parlamento, è stato pubblicato adesso ieri sul sito del governo, non so se è una nuova versione, spero di no, però diciamo la versione inviata alla, alla Commissione. Um, questo documento però è un documento che uh, non contiene uh, cioè è un documento molto grande e più che altro discorsivo diciamo, oltre che dire i titoli dei, degli investimenti e delle riforme con, con uh, l'importo vicino, ma non contiene tutto il lavoro che comunque è stato fatto dalle varie amministrazioni sulla base dei, uh, dei formati richiesti dalla Commissione, tabelle di tutti i tipi fra, li, fra i quali eh, per esempio eh, una tabella che con riferimento a ciascun investimento eh, fa riferimento appunto al regolamento sulla tassonomia eh, di cui parlava prima eh, Silvano eh, e in particolare alla capacità eh, di eh, cioè alla, diciamo all'assicurazione che gli interventi proposti che gli investimenti proposti non do not significant harm cioè non apportino danni sostanziali all'ambiente sostanzialmente. Per cui ogni intervento è stato disegnato anche sulla base di questa cosa e poi sulla base dell'impatto sull'occupazione e poi sulla base dell'impatto sul bilancio degli stati. Eh, ci sono una serie di, ehm, di tabelle <ride> Excel che sono state compilate e, e che però non sono pubbliche sostanzialmente. Eh, e quindi questa cosa un po' impedisce anche la capacità dal punto di vista del pubblico, diciamo, di, di leggere eh, effettivamente il recovery plan dell'Italia eh, e di poterlo valutare, di poterlo discutere, di poter anche intervenire al riguardo. Eh, invece l'altra cosa non è stata sì l'ha eh, menzionato prima eh, Tapi, eh, il pilastro europeo dei diritti sociali e eh, il piano d'azione eh, presentato dalla Commissione eh, che sarà presentato nel Summit di Porto eh, il 7, cioè domani. Eh, su questo eh, c'è anche da dire che eh, il, la politica di coesione 21-27 dell'Unione, ehm, è or organizzata intorno a cinque obiettivi. Uno di questi obiettivi, il quarto, è proprio l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, cioè un'Europa più sociale, più inclusiva, attraverso l'implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali. E quindi una quota importante dei circa 330 miliardi che a livello europeo tutti a fondo perduto sono stati eh, messi in campo per la politica di coesione dal 21 al 27, cioè un periodo un po' più lungo eh, del, del recovery, eh, sono destinati proprio all'implementazione all di azioni eh, che dovrebbero rispondere al pilastro europeo dei diritti sociali e per il raggiungimento eh, degli obiettivi che si propone questo piano obiettivi che adesso non siamo qui a ragionarci ma che sono molto molto molto sfidanti sia rispetto alle medie europee ma soprattutto manco a dirlo quelle italiane e quelle in particolare del Mezzogiorno Grazie Paola ha eh, chiesto di intervenire Paolo ferrero mi chiedo di essere conciso brevissimo brevissimo non tengo il, il video per ragioni di, di rete ma intanto eh, diciamo e anche eh, vedo, vedo che c'ho degli estimatori diciamo dal punto di vista estetico perlomeno e, no intanto volevo ringraziare e I nostri relatori e le nostre relatrici, perché siamo a distanza, ma insomma, hanno fatto un ottimo lavoro e li volevo ringraziare. E secondo, volevo dire che credo che questa, ehm, questo cogliere un cambio di governance e uh, anche qualche elemento in più, diciamo, che le relazioni ci descrivono che ha elementi di accelerazione col covid ma che eh, nascono prima come segnalava sia Silvano che, che Paola che, che Franco eh, penso che sia il punto vero allora su questo converrebbe forse ragionare su come eh, facciamo una sorta di monitoraggio che, che, che dura nel tempo perché si tratterà di vedere eh, come prosegue questo fatto secondo mi chiedo se è possibile, eh, ehm, diciamo come Sinistra Europea abbiamo messo in piedi una rivista che ha fatto il primo numero, si chiama Questioni, ehm, sì. e io ho chiesto per il secondo numero, il secondo numero verrà fatto su eh, le, le, le modifiche del, del, dell'Europa e le nostre proposte. Eh, tra i materiali che producono degli elementi di conoscenza, ho chiesto un articolo a Franco Russo e un articolo a Paola. E volevo cogliere l'occasione, diciamo, in pubblico, per chiedere a Silvano se aveva voglia di mettermi giù la, la, la cosa che ha detto in una forma, diciamo, non comiziane, ma di articolo, ma lo era già. Nel senso che era iperscientifico, era, era rosso ed esperto, diciamo il suo intervento, o verde ed esperto, non voglio qui di o tutti e due. E, e se potesse scrivere anche lui, perché è un altro pezzo di, di conoscenza che è utile portare lì dentro, perché la discussione che c'è sino ad oggi nell'ambito della sinistra europea ha positivo su che cosa fare nel momento in cui il ballerino capitalista fa dei giri di Walzer piuttosto rapidi, la discussione è piuttosto bassa e quindi mi riterei già soddisfatto se riuscissi a portare da, dall'Italia un po' di contributi, di, di elementi proprio conoscitivi che dislochino la discussione politica perlomeno sul terreno effettivo eh, che, ha scelto, che ha scelto le classi eh, dominanti dentro la crisi della globalizzazione, nella, eh, ri, regio, o nella regionali, macro regionalizzazione dell'accumulazione capitalistica in modo che discutiamo di verità. Quindi chiederei a, a Silvano, poi ci sentiamo se, se mi può fare un pezzo. E da ultimo, eh, lo, lo dico solo per così, diciamo, eh, a, a Papi Lanzini che dice, eh, vista questa situazione, eh, è ovvio che il terreno è europeo. Io penso che il terreno sia europeo. Però non ci deve sfuggire che questa governance non ha nulla di democratico, nulla di permeabile alle istanze sociali, eh, eh, non che non lo sia al fondo, perché al fondo qualsiasi pianta, se la scuoti abbastanza, vengono giù le mele. Ma certo è pensata per non esserla permeabile e quindi è una governance iperautoritaria. Da questo punto di vista io... Credo che bisogna fotografare con molta attenzione la dinamica, eh, coglierne tutti gli elementi di, di modifica senza essere appunto con l'idea che il capitalismo è sempre uguale a se stesso perché è falso, eh, ma non bisogna fare dei cortocircuiti eh, come se avessimo conquistato assieme a un qualche elemento di politica e di governance, di politica economica e di governance europea anche una costituzione effettiva perché non è così drammaticamente siamo al, al modello diciamo dell'intervento dell pubblico in economia eh, senza i contro diciamo i bilanciamenti della possibilità dell'intervento della società dentro la politica però questo è un ragionamento che non è al centro delle nostre attenzioni che sono analitiche mi chiedevo ma qua forse esagero e finisco se eh, negli elementi di analisi che noi facciamo che, che, che voi fate soprattutto eh, forse dovremmo provare ad allargare anche un po' alle forme di, delle soggettività eh, sociali eh, perché, perché è un pezzo che, che, che, che forse sarebbe utilissimo riuscire a fare mi chiedo se siamo in grado per adesso siamo sull'oggettività dell'analisi diciamo, del capitale delle classi dirigenti. Mi chiedo se in un futuro non potremo sperare o pensare o cercare di allargare un po' il nostro lavoro anche su un altro terreno. Detto questo finisco ringraziando ancora i relatori per l'ottimo lavoro che hanno fatto. Ciao. Grazie Paolo. Allora io chiederei a questo punto a Silvano e a Franco Russo che vogliono fare una piccola Nota, una replica alle questioni sorte oppure io mi rimetto a Roberto perché le cose da dire le ho dette, poi ho ascoltato, ringrazio Pabi diciamo, per l'incoraggiamento che ci ha dato sull'osservatorio, poi volevo solo fare una proposta, però la rimetto nella discussione, nell'email volevo dire, cioè se non possiamo pensare a un nuovo appuntamento anche senza la fatica che abbiamo fatto adesso per, per il primo, anche se è riuscito, mi pare, su, proprio sul social pillar. Cioè Dopo il set, secondo me, possiamo affidare o a Papio, insomma, eh, una discussione su, su questo punto sarebbe interessante. Però, ripeto, la, la scriverò per email mail precisandola nei giorni prossimi. Grazie. Io pure, io pure mi rimetto a Roberto uh, alle sue conclusioni e poi l, magari mi metto d'accordo con Franco per, uh, per l'articolo chiedo a lui il come e quando grazie allora la parola a Roberto Musacchio Beh, naturalmente per il tipo di lavoro che facciamo non sono delle conclusioni ma sono innanzitutto anch'io un ringraziamento a Nome di Transform di averci scelto anche come interlocutori eh, di questo lavoro di osservatorio che riprende, diciamo, diciamo, anche la capacità di una, di una relazione che era un tempo consentinaria tra di noi e che fu sempre positiva. Insomma, e io penso che proprio questo elemento anche di indagine continuativa che non viene fatta anzi a livello di mass media proprio non esiste, è un contributo assolutamente fondamentale e importante che possiamo portare sono molto contento anch'io degli apprezzamenti che vengono da Papi ma insomma anche dalla presenza perché c'è stata una presenza sia di persone che compagni che stavano qui con noi in chat che persone che ci hanno seguito e poi questi materiali rubando un po' in anticipo su Ferrero che se li prende scritti io penso che invece noi le relazioni eh, le separiamo e le mettiamo dentro Transform eh, come sito e le mettiamo a disposizione anche di altro di voglia pubblicare perché eh, sono state molto buone, molto belle, eh, hanno descritto benissimo diciamo quella che dal mio punto di vista. Sostanzialmente, una fase di ristrutturazione capitalistica che cambia il paradigma, rimanendo all'interno naturalmente della condizione eh, capitalistica in cui noi eh, noi siamo insomma. Eh, diciamo che anche questo eh, elemento eh, che veniva proposto da Franco all'inizio con la citazione di Monet, eh, la metto là eh, tra Schumpeter e Draghi, eh, sostanzialmente, questa idea della. Eh, capacità distruttiva creatrice del capitalismo è sempre all'ordine del giorno e ora dal punto di vista economico finanziario eh, come l'hanno descritta Franco Russo e Paola Boffo e dal punto di vista di modelli produttivi eh, come l'ha descritta Silvano Falocco mi pare già due contributi fondamentali. Eh, di mio provarei eh, a, a, a proporci eh, che dopo questa questione del, del pilastro sociale, che ormai è stata avanzata e quindi lungi da me metterla in discussione, proviamo ad avere una lettura un po' più, eh, come si può dire, anche organica e documentata su questo tema eh, della democrazia, su cui abbiamo avuto poi alla fine uno scambio breve ma interessante tra Bronzini e Ferrero. A me è capitato recentemente per la concorrenza eh, di Transform che è left, scherzo con Roberta Morea, eh, di fare un pezzo documentato eh, sulla situazione della democrazia nel mondo e in Europa eh, dopo, la dopo un anno di pandemia. Eh, sono andato a vedere perché ci sono una serie di, di dossier istituzionali, questi non mi ricordo se ve li ho mandati, eh, fatti da organismi ufficiali eh, che sono consulenti sia dell'ONU che dell'Unione dell Europea, um, assolutamente tra virgolette filo occidentali, insomma sono di solito quelli che, che ti spiegano e ti dicono perché c'è la superiorità della democrazia occidentale rispetto ad altre democrazie. Beh, mi ha colpito il dato eh, messo nero su bianco che viene considerato l'anno della pandemia l'anno in cui c'è un peggioramento sistematico delle condizioni democratiche in tutto il mondo lo dico esplicitamente questa volta è trasversale ci sono cose anche che uno può vedere in un modo o nell'altro insomma ma il fatto che per esempio l'Italia abbia il record mondiale insieme alle Filippine di stato di emergenza eh, prorogato, può lasciare indifferente perché uno ritiene che quello sia funzionale al fatto che, che bisogna affrontare la pandemia, eh, però è una cosa che colpisce, che significativamente colpisce. E, e quindi anche il modo con cui sono state affrontate, io che sono uno assolutamente a favore dei lockdown, insomma, eh, le, le restrizioni, anche perché diciamo su questo poi c'è anche una discussione eh, che dobbiamo fare in termini analitici, ma anche tenendo conto di, di alcuni dati politici. Esempio nelle elezioni di, di, di martedì di Madrid, eh, questo tema ha pesato molto nella vittoria della destra. Eh, questa storia, eh, diciamo, delle, eh, delle aperture che è stata cavalcata dalla destra. E siccome, peraltro, in Italia questa destra è all'interno della maggioranza governativa, eh, diciamo, se vogliamo guardare anche a quale prospettiva all'Europa, questo elemento eh, politico che discende, però, appunto dalle dinamiche come quelle democratiche che si determinano è un elemento di cui dobbiamo conto. Eh, per continuare su questo tema eh, eh, io ho sentito anche la conferenza dei socialisti europei dei pezzi l'altro giorno partecipava a Letta la proposta centrale che fa Letta è quella eh, che eh, si decide a maggioranza dentro al Consiglio ora eh, francamente eh, è questo il la risoluzione delle questioni lo dico perché noi oggi siamo in una situazione che dal vivo ci fa vivere in tempo reale questo tema della decisionalità e della permeabilità cioè noi abbiamo avuto una settimana fa un dibattito al Parlamento europeo in cui tutti i grandi gruppi che fanno parte della maggioranza di Ursula von der Leyen più la destra hanno bocciato L'emendamento presentato da The Left gli emendamenti sulla questione del, del della moratoria sostentiva sui vaccini, e, e poi succede che parla Biden e oggi c'è una trafila. Francamente, mh, come si può dire? Non sai se ridere o piangere, anche se io aspetterei prima di capire eh, che cosa, per capire che cosa succede. Uno, che ci sia un pezzo di carta come quello che ho visto pubblicato dal, dall'ambasciatore, eh, l'ambasciatrice degli Stati Uniti al VTO che l'ha scritto su un pezzo di carta, che loro propongono. Ho visto tantissimi Twitter, non ho visto pezzi di carta da questo punto di vista, eh, ufficiali, quelli con il bollo. E poi anche capire il meccanismo come si determina. Ho visto che c'è una eh, difficoltà posta da Merkel, dai tedeschi, per come capisco io, al di là del fatto che molti dei brevetti stanno in Europa e non gli Stati Uniti, per come ho imparato a conoscere la signora Merkel, è una che tendenzialmente si fa decidere dagli altri quello che lei ha già deciso di fare. Però è una mia previsione politica. Pongo il tema. Eh, eh, quindi, perché noi rischiamo, no? Da una parte una cosa che mi colpisce, che c'è molto poi in Italia ormai, no? cioè l'idea che solamente i potenti possano decidere. E quindi ha deciso Biden meno male e però lì siamo dentro un sistema politico istituzionale certo per dire una cosa di politica io non sottovaluterei l'accordo politico che è stato fatto con la sinistra socialista di Sanders per arrivare alla presidenza Biden e mi pare che lì c'è una cosa che qui abbiamo dimenticato eh, dai tempi degli accordi con Prodi che finivano mh, nella carta straccia e che le elezioni presidenziali americane sono state precedute yeah. da una serie di commissioni fatte per i vari punti di programma che poi Biden doveva dove applicare e questo è uno dei punti insieme al salario insieme alla questione fiscale peraltro Sanders fa il presidente della commissione finanze del, del, del senato però già mi dà l'ansia che Deve decidere un Biden perché altrimenti è come, come logico che sia. Ancora peggio in Europa, dove sono capacissimi di decidere quando c'è la questione dell'austerità, ma meno cap capaci di decidere se non arriva all'input, eh, in questo senso sono, eh, del, eh, esterno, diciamo così, eh, per quanto si riguarda invece eh, un cambiamento importante come questo, quello sguardo. Sulla questione dei, dei brevetti e dei vaccini. C'è cioè un sistema che rischia di essere eh, contemporaneamente, eh, come si può dire, eh, rigido e inefficace. Però il tema c'è e io chiederei di affrontarlo. Io che sono per una soluzione parlamentare, penso che noi dobbiamo proporre eh, in modo alternativo a quello che dice Letta. Eh, cioè quella della si vota a maggioranza nei consigli, e nel consiglio invece una, una logica parlamentare tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali che si porta appresso precisamente quello su cui anche da ultimo Ferrero diceva: cioè la costruzione dei soggetti eh, intermedi, dei corpi a livello europeo, quello per cui lavoriamo sempre eh, tra, come trust, cioè partiti, eh, eccetera, eccetera, e anche vedere un po' meglio. La seconda rapidissima e dobbiamo fare un punto anche, eh, diciamo, perché c'è, noi abbiamo pubblicato moltissime di queste cose qui, dall'inchiesta del gruppo di lavoro di PHT a tante altre, eh, quanto è cresciuta la diseguaglianza sociale, eh, che è veramente enorme, è spaventoso, è francamente spaventoso. Eh, io poi che penso che non è che l'altra volta i soldi non sono usciti, sono usciti tantissimi. Eh, ci sono i bilanci di quanti soldi sono usciti dalla BCE durante la crisi del 2008, 2009, 2010. Eh, il risultato di quegli, di quegli investimenti, che naturalmente avevano un paradigma, una condizione diversa da quella attuale, quindi eh, lungi me non, non, non verificare che c'è un altro paradigma, eh, però è stata una crescita della disuguaglianza sociale. Eh, stamattina, appunto, sentivamo il tuo di Madrid. Eh, insomma tutto il piccolo centro eh, commerciante eccetera eccetera è a base anche della vittoria del Partito Popolare e quello che sta succedendo in Italia il governo di centro-destra-sinistra eh, con forti collateralità tra Partito Democratico e Lega dal punto di vista degli interessi rappresentati eh, mi fa pensare che c'è appunto una via che viene proposta dall'Italia probabilmente perché qui non è che abbiamo a fare il Presidente del Consiglio un, un, una, un personaggio di secondo o terzo livello dal punto di vista della politica europea. La mia previsione è che probabilmente resterà a fare il Presidente del Consiglio con una proposta diciamo eh, di, di, di base politica larga eh, che, che, che avanzerà anche in Europa. Probabilmente vedremo un po' che cosa succede. Però detto questo, mi taccio. Eh, questa proposta dunque la formalizzo anch'io poi per mail ringraziando nuovamente tutti che affrontiamo un po' questo tema democrazia e istituzioni eh, in modo organizzato in uno dei nostri prossimi incontri. Grazie ancora. Grazie, grazie ancora a tutti voi, a chi ci ha seguito via Facebook e come ha detto... Perdonami, quanti ci hanno seguito via Facebook? No, se lo sai. Non si dice adesso in diretta ah. perché in un... <ride> Nel senso no, per che... noi bisogna essere sempre trasparenti e onesti. No, bene, è facilissimo. Ci hanno servite, eh, diciamo, a, a, a alcune decine di persone. Ha detto questo, ma poi, non è... è assolutamente inutile perché questi video poi vengono ripresi eh, nel corso... No, di no, tempo. ma era solo per curiosità. No, ma poi banalmente niente. non so, io l'ho condiviso sulla mia pagina, quella non viene conteggiata. Ah, mm -hmm. Cioè, il meccanismo... No, io che... l'ho condiviso, per esempio. Scusate l'ignoranza immediatamente da Transform, che siamo una piccola cosa arriviamo mediamente sopra le mille visualizzazioni abbondantemente sopra ritengo sui più bassi comunque a parte questo volevo dire noi comunque questi materiali li potete trovare comunque sul sito di Transform Europa dove abbiamo Transform italia dove abbiamo creato uno spazio apposta per questo osservatorio e continuiamo a tenerci in contatto e, e sul sugge il suggerimento di mantenere questo appuntamento se vogliamo di approfondimento mi sembra utile e, e ringrazio anch'io eh, i relatori Paola Silvano e tutti eh, voi per aver partecipato e, e, e vi invito comunque a, a continuare a, a seguire anche Transform Italia che è anche parte di una rete europea e quindi questo ragionamento eh, sui percorsi che l'Europa sta facendo possiamo, eh, se, cioè, pensiamo, se pensiamo sia utile, anche allargarli al, ai nostri partner europei e quindi invitare anche eh, chi sta seguendo per esempio per noi eh, il cammino del futuro dell'Europa o in commissione parlamentare sta seguendo le varie vicende quindi eh, ancora grazie grazie a tutti voi e, e alla prossima arrivederci arrivederci, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.